Allez, <ride> <ride> perché ti sembra bucata così? <ride> Scusa, devo fare lo scogliere. Eh? Eh? Più roba c'è, più attesa c'è. No. Ah, ok, <ride> va bene solo quella con la sottana è una sola roba da togliere era 22 minuti vai vai vai vai no. No, no, no. No, no, No no, vai vai No, vai vai vai vai vai No, no, no, mi è interrotto. E allora ha tirato la tua Sì. È ora di leggere i messaggi della chat che ci hanno mandato. Dai. Ah. Ah. Io sono pronto. Abbiamo chiesto a voi di mandarci dei vocali su Whatsapp. Al sul, numero... sul nostro numero che vedete Shhh. qua. Dove qua? Qua? O qua? Adesso qua. <ride> okay. Adesso qua. Okay. per raccontarci le vostre esperienze paranormali oppure le vostre più grandi figure di, di Come no? se il video è uscito vuol dire che a me è piaciuto se è piaciuto anche a voi dovete fare altro che mandare a <ride> <Okay. ride> mettere like sicuramente scrivere un commento che vi è piaciuto ma soprattutto Partecipare anche voi, mandando anche voi dei vocali dove raccontate le vostre esperienze paranormali, vostre figuracce. Partiamo con questo. Vai, sei pronto? Sì. Ciao ragazzi, sono Rosanna Maria. Quello che voglio raccontarvi non so se è paranormale, però mi è successo, quindi ve lo racconto. Uh, non so se conoscete il cantante uh, Alex Berone mm -hmm. Comunque alla morte di Alex ho messo sul comodino Su una pila di libri Un portafoto di quelli finto argento con il velutino dietro Con un ritaglio di giornale in cui c'era il suo volto E per due mesi credo Ogni notte lo sognavo e sognavo di salvarlo ogni volta in una situazione diversa. Una volta in mare, una volta per strada. Uno... Cioè, ogni volta cercavo di salvarlo, ma lui niente, moriva lui sempre. Poi, dopo questi due mesi, una mattina mi sono svegliata, come prima cosa, al solito ho guardato Alex. E non c'era. Ci cioè, mh, ho tirato fuori. Il ritaglio e praticamente era completamente bianco con tutto l'inchiostro calato sul fondo era zuppo con un quarto di Alex cancellato e tutto l'inchiostro sul fondo. Acqua sui libri non ce n'era, era solo bagnato il bellotino dietro e io l'ho interpretato come un messaggio di Alex cioè lasciami andare e allora l'ho lasciato andare ho messo via tutte le sue cose e ho cercato di andare avanti uh, tipo un anno dalla sua morte uh, una ragazza, una mia amica, una ragazza che dormiva in camera con me uh, si è svegliata la notte e ha visto Alex che era seduto sul mio letto mi guardava e mi cantava una delle sue canzoni vabbè io che ero il mi mozzo ciao ragazzi beh anche il fatto che, che si dice tante volte l'ho letto e l'ho sentito che finché tu non decidi di staccarti dall'anima del defunto caro quella quell'animalino non potrà mai andare sì, vero. dove deve andare fattore foto inchiostro non ce lo spieghiamo neanche noi quindi rimane eh, hai vissuto un'esperienza paranormale la spiegazione che hai dato tu è bella esatto. quindi l'accetto mm -mm. mm. per me sì ma <ride> sei stata la prima protagonista di questo nuovo format vai <ride> okay. vai ancora ancora ancora Aspetta, eh. ciao ragazzi ciao sono sempre io, sempre Vincenzo di sveglia non so, non, so se, non so se vi ricordate che io sono sentitivo, c'è cioè, sono tante storie da raccontare, ma la prima storia che mi è rimasta impressa era quando, era, quando ero piccolissimo, avevo sei mesi, mi abitavo eh, sempre a Palermo in, in una casa eh, che che era a quarto piano, era troppo piccolissimo, quarto piano in tutta casa, non mi soffo da niente niente nessuno io ero, ero fuori in terrazza e giocavo con i gelatturini guardo in alto che non ricordo benissimo guardo in alto e eh, vedo che sa che venere che mi ringhiavo un tipo maligno che mi molto si capiva benissimo che non ho una cosa i italiani, eh, infatti ho pianto, mi ricordo che inizio pianto, eh, sono terribili per me. Ho iniziato comunque a vedere, a sentire, a avere eh, previsioni anche per il futuro, parlare, tutte queste cose. È quello che ha preso sempre la, diretta, sì. la, la, tele, la, la linea libera durante la diretta. Sì durante le live okay. ci scrive sempre ci saluta sempre è attivissimo nel esatto. gruppo Telegram condivide molte esperienze con gli altri membri del gruppo ci ha anche invitato vero? ci ha anche invitato lì in Lettonia potrebbe essere una bella idea fare qualcosa anche lì mm. si dice che i bambini hanno una sensibilità più acuta diciamo no? sì una sensibilità una sensibilità maggiore cioè si dice che tutti noi nasciamo con questa sensibilità e esatto. che poi crescendo man mano che veniamo eh, educati veniamo in qualche modo anche limitati è come se crescendo eh, ci chiudono i canali possiamo dirla così? sì grazie Vincenzo grazie alla Vincenzo. prossima terzo buonasera eh, sono Guglielmo Guglielmo? Ciao Guglielmo! Niente, me è successo di dopo una sessione Ouija che mi ha apparso un chiodo nero allo scuola dell'Asche dove metto portafoglio, chiavi nello stesso istante mi sono ritrovato uno scorpione sulla ciabatta, non so da dove è venuto, l'avevo trovato, il chiodo nero, il nero era da Sera ho, ho, sul lampadario ho sentito tre, tre tocchi metallici, tre colpi, proprio sul lampadario, sì, tipo, di tipo metallico. Eh, questa è la mia esperienza che ho avuto quando faccio le anni, mi, mi, mi risponde sempre questo azzurro, non nessun altro. Boh. Un'altra volta mi ero lì su un braccio, solo a guardare il video. Una sessione Luigi, una sessione uigia. io oggi, ho uscito un livido sul braccio. Mi sono sentito bruciare, ho uscito questo livido qua, ho so uscito. Dove, Siete grandi, arrivederci. Grazie, Guglielmo. Guglielmo, che dirti? Eh... Pesante. Aspita, <ride> no, noi non abbiamo avuto esperienze del genere. Ma no uno scorpione, avuti. ma. Dove vivi? Mi viene da dire. A premesso che il chiodo non c'era già, e sei sicuro. A premesso che lo scorpione fosse veramente uno scorpione, caspita eh, i tre tocchi a me fanno paura. Perché mi, ricor mi da ricordo quell'indagine adesso... con il eh, seccato, ti ricordi? In sì, chiesa? Sì, sì, alla chiesa di Lerica Capur mm -mm. terribili. Guillermo, come si dice? d'accordo. Prendila così ma, <ride> non pensarci troppo. No, ecco, sicuramente il peso che Penso. diamo noi alle cose che vediamo e che succedono influisce molto anche quando si fa, soprattutto Entra. quando si fa la tavola Ouija. La prossima che fai, prima di farla, prova a rilassarti e a concentrarti, che sei tu che devi comandare eh, la tavola Ouija e a pensare che vuoi incontrare, vuoi metterti in contatto con... L'unità positiva. positiva, ecco, e vedi che succede, faccelo sapere. Esatto. Noi abbiamo fatto un po' di esperimenti. Mm -hmm. Siamo ancora un po' dubbiosi su questa tavola Guitia. Mm -hmm. eh, ci sono dei video che abbiamo fatto sul canale. Eh, però ci interessano molto le vostre esperienze con la tavola Guidia. Più per capire insieme è un gioco o non gioco, funziona o non funziona lasciando però Quanto stare quando contiamo noi esatto noi. lasciando però stare tutte quelle cose quei preconcetti no è male no è maligno sì, sì. lasciamo perdere un po' queste cose qui e chi ha voglia di provarlo o chi lo prova abitualmente o chi eh, lo ha fatto e vuole raccontarcelo ben venga è interessantissimo <ride> bello mi piace è divertentissima eh? sta cosa sì sì ce ne sono altri? allora ragazzi partendo dalla figura Scusate per la parola e continuo continuo. È scappata. Comunque sono Simone. Simone Sportillo. Ah ecco ciao Simone. Sta a scuola. Ahia. Successe che. Successe che era nell'ora di italiano. Successe che avevo un mal di pancia forte. no e, cioè, se potete immaginare quello che successe una di cacca ragazzi vi giuro e poi tutti quanti tutti quanti si giravano a dire stamposo, ma che sta puzza ma figa ma che è sta puzza lui invece ero io però ero piccolino io avevo una 14 anni e piste, insomma, in secondo e in terza e poi successe che io dovetti far finta di star male per andarmene a casa. Il collaboratore scolastico mi disse: Simone sì, si, ti sì. io dissi: No, assolutamente no. si sentiva la puzza cioè tutto male tutti mal di dicevano ma che sta puzza sembra una perché poi la mia amica a fianco dietro di me disse simone ma sei tu ma sei stato tu una figura di cacca di prima categoria bruttissimo non ti giuro una figura così non l'ho mai fatta mai è stata la prima volta nella mia vita La prima volta? La prima, poi ho fatte altre. Simone, cosa dirti? Sono cose che capitano. Eh, oh, può, capitare. può capitare. Perché no? Bravo, però cor coraggioso per contarlo. Eh. No, davvero, grazie, complimenti. Sì. Super, Simone, bravo. Sì, poi, bravissimo. 20 allora, ah, la Vai Simone, sempre tu, eh Proprio recentemente fresca, fresca Però ieri sera erano l'una, l'una e venti, l'una e mezza Successe che all'improvviso guardando i video su YouTube Mi scatta il contatore Da su, Però la cosa è strana è che il contatore mi scatta solo Quando ho qualcosa in corrente E faccio e fa cortocircuito, oh, non lo so, vi ripeto, io... oh, non lo so, forse è capitato, non vi so dire con certezza se è stato qualcosa di paranormale. Io penso di sì. Oh. Poi, successe, una volta mi successe che mentre stavo mandando un vocale a una mia amica che mi stavo frequentando, uh, mentre gli stavo mandando un vocale, se volete ve lo mando anche si sente una botta, una botta nel mio corridoio Boom. ma bruttissima ragazzi vi giuro Ale e Teresa mi dovete credere io se non, sono, se non sono morto di infarto quella volta non morirò mai più ma mm come -hmm. fa ridere muore. e poi sono sì, sì. altri avvenimenti che poi vi racconterò non si è capito se eh, la botta che hai sentito nel corridoio nel corridoio non sai che cosa è stato, cosa potrebbe essere stato Magari è caduto qualcosa, magari, boh... Un vicino... Un vicino so. anche, sì, è vero. Hai provato a darti una spiegazione razionale a questa botta che hai sentito? Mm. E... Oddio, tutto può essere, anche, anche il fatto del, del contatore che salta. Eh, può esserci un'altra spiegazione razionale oppure no? No, ci mancherebbe... Mm -hmm. sono esperienze che possono essere anche se paranormali ciao Simone, grazie ciao Simo, grazie